Grazie Presidente. È chiaro che io sto per consegnare all'Aula il voto favorevole del Movimento 5 Stelle perché la variazione, lo abbiamo detto altre volte in questa, in questa sede, è uno strumento di lavoro, uno strumento che serve per rendere coerente il rendere correnti i conti al variare delle situazioni e degli eventi insomma non è che è un'invenzione un del, del movimento, dell'assessore Lemmetti o di chissà quale altra entità che come novità introducono la variazione al, al bilancio chissà per quale strano motivo. Di cose strane qui dentro ce ne sono eh. è vero, condivido il fatto che ci siano delle cose forse incomprensibili per qualcuno sì perché quando si pagano Anticipatamente, si estinguono anticipatamente quasi 100 milioni di mutui. Eh, in questa amministrazione che magari era abituata a contrarli mutui per, per far fronte a chissà quali eh, esigenze e evidenze che non si riuscivano a programmare, beh, insomma, mi sembra che il fatto di permettere ai romani di non pagare interessi su, da qui agli anni a venire su 100, 100 milioni di prestiti dalle banche mi sembra un fatto indubbiamente strano. Che è, che è enormemente da criticare, ma questa evidentemente non è, non è una cosa buona inserita in questa è ironica eh, no, per, per chi ci ascolta, qualora non fosse, non fosse chiaro. La prudenza nell'accantonamento, perché eh, oggi ci troviamo in una situazione spesso eh, derivante, no? parlavamo dei debiti fuori bilancio, proprio dal fatto che Qualcuno non è stato prudente e attento in, in passato, non sono debiti contratti se non per motivi contingenti tipo le sentenze da questa amministrazione, sono debiti consolidati ormai da tanti anni che soprattutto in molti casi hanno negato il riconoscimento di cifre anche importanti a chi ha effettuato dei lavori. In qualche caso c'è cioè qualche situazione in cui i debiti fuori bilancio poi... Eh, riservano o potrebbero riservare anche delle sorprese per, per qualcuno che nell'iter amministrativo diciamo, non si è comportato proprio in modo rispettoso delle regole. Ma questo non sta ovviamente a noi eh, determinarlo in questa sede. Questa è l'ultima variazione che chiude diciamo, la gestione 2017 a parte, come previsto dal regolamento, eventuali variazioni che dovessero arrivare per motivi urgenti. E Questo ovviamente l'assessore mi potrà confortare. Aspettiamo con, con piacere il dibattito sul, sul bilancio di previsione 2018-2020, anche perché sarà un'ulteriore occasione di poter dimostrare che una programmazione attenta e prudente porta poi a dei risultati concreti. Grazie.